Circolazione Prendi accogliendo Parla ascoltando Osserva osservandoti Cerca facendoti trovare Prega coi gesti Lavora vivendo Indossa la tua pelle E guiderai l'energia Osservazione La lontananza focalizza i pensieri Vedere bene le cose mi dal sole Cometa Non sei tu a cambiare le cose E lascia che lasci Il domani è già iniziato Terreno celeste La direzione per evoluzione è a 360 Le spalle ti proteggono dalla tentazione di voltarti i fianchi accorgono i tuoi simili, il petto porta il messaggio del cuore, e sopra di te il tuo cammino. Le acque della vita È nel mare che impari a nuotare, ma nell'acqua ci sei nato e ne sei stato privato, hai dovuto imparare ciò che già sapevi. Così è per la vita, l'adulto non sa vivere come un bambino. la mia compagnia. Non c'è campo, non riesco a sentirmi. Mi sposterò da valori e principi. Voglio confermare le mie origini nelle novità. Assedio. Poesia è foto dello stato dell'anima. Come tutte le foto, non dice il vero. La nostra verità ha basi solide, come muri che la poesia in un attimo può scavalcare racconti del niente chiedo al niente di cosa campa come vive le sue giornate fa niente mattina e sera vorrebbe tanto fosse così mi confida che non vive più costretta a girare di casa in casa per donarsi un po a tutti ognuno lo richiede per staccare per fermare la ruota e avere attimi per sé il niente era felice di tante richieste, ma non sono di amicizio, solo semplici scopate col niente. Occupazione Dio si è arruolato, arru è l'unico posto fisso sicuro. La guerra non manca mai di fedeli alle celebrazioni dei suoi sacerdoti. Ciao ciao